INTRODUZIONE AL LIEVITO MADRE Io sono Andrea Di Giglio, chef e pasticcere, professionista dal 2004, attraverso i miei videocorsi formativi aiuto le persone in pasticceria a diventare molto più brave come pasticcere professionista. Infatti mi sono preso il compito di creare videocorsi professionali ma spiegati in modo semplice. Abbiamo videocorsi sia per chi parte dalle basi per appassionati o aspiranti pasticceri, e percorsi ancora più intermedi o avanzati per chi vuole diventare bravo come un pasticcere professionista. Infatti, qui sotto nel link in descrizione troverai corso di pasticceria di base, pasticceria levitata dove vedremo piccoli e grandi lievitati, pasticceria moderna dove vedremo le torte, torte classiche, torte moderne, pasticceria da forno, torte da forno, cake, biscotteria, crostate. Quindi. Un po' tutta la pasticceria raggruppata in questi video corsi con lezioni online dove puoi accedere alle video lezioni, alle ricette e quindi diventare molto più abile in pasticceria. Se hai qualche dubbio, domanda o perplessità o se ti vuoi iscrivere direttamente trova il link qui sotto. Se invece hai qualche dubbio qui sotto trovi il tasto per parlare su whatsapp direttamente con il mio centro assistenza per capire magari quali sono i percorsi più adatti a te. Ad ogni modo partiamo con questa lezione sul lievito madre. Faremo varie lezioni sul lievito madre, quindi questa è semplicemente un'introduzione, poi faremo il video magari sulle eh, differenti gestioni del lievito madre. Partiamo un attimino. Eh, che cos'è il lievito madre? Il lievito madre è, una, um, è un insieme di batteri e lieviti all'interno di un impasto che dà vita poi al classico impasto che sviluppa, si gonfia e quindi permette ai nostri impasti di lievitare. Il lievito madre quindi è un insieme di batteri, nello specifico batteri lattici, batteri acetici e lieviti. In termine tecnico questo si chiama protocooperazione, cioè i batteri che sia sono nell'aria, sono un po' nella farina, si nutrono di farina, perché l'impasto è acqua e farina, fondamentalmente il lievito madre è un impasto semplice, acqua e farina, ma all'interno questi batteri e lieviti si nutrono dell'amido della farina, bevono l'acqua, quindi sviluppano e riescono a produrre, ad esempio, batteri lattici, acido lattico, batteri acetici, acido acetico, lieviti CO2, anidride carbonica. I batteri e i lieviti contenuti al lievito madre danno vita poi ai nostri impasti, ad esempio noi conosciamo ormai il panettone con il lievito madre, ma si può utilizzare anche per lievitazione mista come viennoserie, come eh, cornetti, eh, bomboloni, panna cioccolà eccetera grandi lievitati, piccoli lievitati, quindi il lievito madre si può utilizzare in pasticceria veramente in vari modi eh, anche semplicemente in panificazione o in pizzeria. Quindi abbiamo capito che il lievito madre è una massa di batteri e di lieviti che dà vita eh, spontaneamente a fermentazioni. Il lievito madre è, è affascinante, ci sono miti da sfatare perché molti pensano che sia eh, difficile da gestire in verità, dalla mia esperienza, nulla è difficile quando lo conosci e tutto è difficile quando non sai cosa stai facendo, quindi è normale che le prime volte è difficile, ma se non hai le informazioni giuste, ovviamente ti risulta difficile. Quando invece tu hai le informazioni giuste riesci a capire cosa sta succedendo all'interno di un impasto, la gestione del lievito madre non è difficile, ok? ovviamente ci vuole attenzione, come tutte le cose, però non è difficile. Il lievito madre, molti pensano che sia che lo gestisci nel sacco, quindi legato all'interno di un sacco di juta con la corda, o metodo milanese, sia che lo gestisci metodo piemontese, cioè in acqua, sia che lo gestisci liquido, licolì, lievito a cultura liquida, sia che lo gestisci libero, cioè all'interno di un vasetto o di un contenitore, è la stessa cosa. In verità non è la stessa cosa perché ogni lievito ha un microbiota diverso. Il microbiota appunto l'insieme dei batteri dei lieviti. Il microbiota ce l'abbiamo anche nell'intestino, ok? Noi abbiamo un chilo, un chilo e mezzo di batteri all'interno dell'intestino che è infatti è il microbiota. E sono proprio loro che poi determinano la salute o la malattia della persona, non solo ma anche loro. E quindi la stessa cosa nel lievito madre. Sono loro che determinano la salute o la non salute del nostro lievito madre. Questi batteri lieviti, come dicevo, si nutrono di eh, acqua, bevono acqua e mangiano farina, un po' come noi, mangiano e bevono. Bisogna vedere il lievito madre un po' come una persona, mangia, si riposa, beve e si può allenare, può fare palestra, può fare sport. Quindi ha dei momenti dove si può far lavorare e dei momenti che si deve riposare. Ha dei momenti che può mangiare e lavorare e momenti che deve riposarsi. Questo è il concetto di base. Eh, il lievito madre, eh, le differenti gestioni eh, hanno un microbiota diverso, cioè hanno una flora all'interno diversa, che dà vita a prodotti diversi, ok? Quindi non si può dire che una gestione in acqua è uguale a una gestione nel sacco o un licoli è uguale al lievito libero. Sono prodotti, escono fuori eh, dei prodotti diversi perché il microbiota all'interno è diverso e quindi si producono sostanze diverse all'interno. Poi lo vedremo piano piano nei video successivi. Questo è un video introduttivo. Se vuoi approfondire poi qui sotto c'è il video corso pasticceria levitata che ti spiega tutto eh, nei minimi dettagli. La cosa bella poi in questo percorso è anche la mia assistenza, quindi per qualsiasi dubbio, domanda o perplessità, all'interno dei miei percorsi puoi scrivermi e io ti rispondo. Quindi ogni gestione del lievito ha eh, un microbiota diverso. Le percentuali di acqua vanno a influire su questo microbiota. Le temperature vanno a influire su questo microbiota. La quantità di farina usata per i rinfreschi va a influire su questo microbi microbiota, quindi una volta creato il nostro lievito madre, innanzitutto bisogna decidere se lo si vuole solido o liquido. La gestione solida, che ha meno idratazione, di solito si gira intorno tra un 45 e un 50% di idratazione. Cioè cosa vuol dire? Una volta formato il lievito madre, mettiamo che eh, l'avete già formato, poi nel corso vi spiego perfettamente come fare, però mettiamo che abbiamo già il lievito madre pronto, Possiamo eh, decidere di gestirlo solido, quindi un impasto più duro, o liquido, quindi in crema. La gestione solida può essere gestita in acqua, metodo piemontese, quindi lo si lascia in acqua, soprattutto per il riposo notturno. Ecco, eh, durante la giornata, mentre, mentre si fa lavorare, la gestione sarebbe meglio a secco, non in acqua. Poi c'è la gestione libera, semplicemente il lievito si prende e si mette in un contenitore stretto e alto in modo che fa forza e si lascia a secco quindi, non all'interno dell'acqua e quindi cambia già un lievito che è in acqua o un lievito che è libero, cambia tantissimo. Oppure si può gestire nel sacco, quindi come è sempre stato fatto, che è il classico lievito proprio dei lievitisti, cioè si mette all'interno di un panno, si lega con una corda e anche lì ha un microbiota completamente diverso, perché lì poi la presenza di ossigeno si riduce. Oppure si può gestire in crema, quindi con alte idratazioni, un po' più liquido, e si chiama LICOLI. Lievito a coltura liquida. Ogni tipo di questo, ogni lievito, come ho detto, è diverso. Quindi non si può usare uno vale l'altro, ok? Perché le percentuali di acqua, che ad esempio nel LICOLI, sono idratato tendenzialmente al 100%, poi c'è che l'idrata al 90%, eh, si sta tentando di fare al 90% di acqua perché così sviluppiamo meno al l'attico, eccetera, adesso non mi voglio approfondire in questi discorsi, eh, un licoli che è idratato al 100% generalmente ha più lieviti perché più acqua c'è, ma questo in tutti gli impasti lievitati, più acqua c'è, più i lieviti sviluppano. In un lievito madre, ad esempio, eh, tenuto libero, Ok, con un'idratazione o libero o nel sacco ehm, ha ovviamente una flora diversa di un licoli perché è un'idratazione minore quindi ehm, è più eh, sicuramente i lieviti sono meno rispetto a un licoli che è più idratato la gestione ad esempio del lievito madre piemontese che è in acqua ha un'acidità diversa di uno nel sacco quindi ti sto facendo capire eh, semplicemente in un video introduttivo e poi magari faremo dei video specifici che le diverse temperature, i diversi, le diverse proporzioni di farina che si usano per infreschi, le diverse percentuali di acqua vanno a influire sul nostro lievito madre. Il lievito madre quindi come ho detto... Una volta creato il lievito madre che si può fare anche semplicemente con acqua e farina in modo spontaneo oppure si può usare dell'uvetta sultanina che sono frutto oligosaccaridi a buccia di mela, lo yogurt sono tanti modi per far partire semplicemente lo starter, si può usare anche la crusca, farina integrale, la segale insomma eh, acqua e farina miscelati insieme già si potrebbe partire così, meglio l'uvetta frullata, di solito uso questo metodo Lasciata eh, diciamo, a temperatura ambiente per 36 ore, 48 ore massimo, lei inizia a acidificare, i batteri dentro iniziano a mangiare eh, l'amido della farina e l'acqua, si rinfresca, quindi si mette di nuovo acqua e farina, loro continuano a moltiplicarsi. Nell'arco di 15 giorni in l'icoli, 30 giorni in lievito madre, rinfrescandolo quotidianamente con acqua, Farina in percentuali diverse, in base a cosa bisogna fare. Al trentesimo giorno, generalmente si ha una madre non proprio prontissima per fare i panettoni, però che rinfrescata successivamente ci dà eh, già un, una bella soddisfazione. Ovviamente, eh, un lievito madre che ha eh, più mesi eh, o più anni, non vuol. Qua, aperta parentesi, chiusa parentesi, non vuol dire che se ho un lievito madre da 40 anni, allora vuol dire che ho un lievito madre 40 anni fa, perché il lievito madre ogni volta che si rinfresca eh, si rigenera. ok? Quindi è un lievito madre, eh, come posso dire, non si può dire che ho un lievito madre 40 anni fa, sicuramente si può dire che è un lievito madre che da generazioni viene tramandato, però il lievito ogni volta che si rinfresca è un lievito tra virgolette rinnovato ovviamente i batteri e i lieviti sicuramente andranno a contaminare la nuova acqua e farina però è un lievito che viene rinnovato ok? a questo punto abbiamo capito che semplicemente questa pasta acida una volta rinfrescata per 8 giorni dà vita al lievito madre e poi può essere gestito come ho detto in acqua libera nel sacco o in licoli in base alla gestione abbiamo detto che c'è un microbiota diverso e quindi saper eh, utilizzare il lievito madre eh, per il tipo di prodotto che vogliamo fare noi e, e capire la funzione degli ingredienti, la percentuale delle farine, la percentuale di acqua, fa tutta la differenza nel mondo poi se vogliamo ehm, ottenere eh, diciamo, un equilibrio in questo lievito e mantenerlo eh, poi nel tempo, ehm, avendo poi dei risultati spettacolari, perché... Il lievito madre è veramente meraviglioso. Quali sono i vantaggi eh, di utilizzare il lievito madre rispetto al lievito di birra? Beh, un lievito madre sicuramente aumenta la shelf life, cioè la conservazione, grazie alle, soprattutto all'acidità lattica, aumenta il gusto. Eh, perché si sviluppano molecole aromatiche rispetto a un lievito di birra semplice aumenta quindi la conservazione sicuramente se utilizziamo ad esempio solo lievito di birra il prodotto si secca subito perché c'è solo, solo il saccharomycia Cerevisa, che è un lievito che consuma molto zucchero quindi si secca subito eh, con un lievito madre abbiamo più gusto, abbiamo una migliore shelf life abbiamo una conservazione, abbiamo una protezione dalle muffe se facessimo un panettone con solo lievito di birra sicuramente si seccherebbe prima eh, e potrebbe andare incontro a muffe se non è fa stato fatto tutto correttamente mentre invece se utilizziamo eh, il lievito madre siccome si abbassa il ph di questo impasto eh, lui stesso va a uccidere tutti i patogeni quindi abbiamo anche un effetto anti-muffa. Se, se usiamo il lievito madre abbiamo anche maggiore morbidezza del prodotto quindi il lievito madre ha tantissimi vantaggi. Ovviamente un panettone che può durare anche 30 giorni, ok? Poi lasciamo stare monodigliceri eccetera per conservarlo, mesi eccetera. Però un, un panettone con lievito madre un mese lo fa bene. Se voi lo fate con il lievito di birra, eh, dopo 15 giorni inizia a diventare secco, inizia a sgretolarsi, ok? Ovviamente poi ci sono tante sostanze che si possono utilizzare, però questo è in linea di massima. Bene, io diciamo che per un'introduzione al in lievito madre abbiamo capito che il lievito madre è un insieme di batteri lieviti che hanno una cooperazione tra di loro, che vivono all'interno dell'impasto, che questo impasto lo possiamo gestire in vari modi e che i vantaggi del lievito madre sono tanti. Quindi abbiamo detto la conservazione, abbiamo detto la shelf life, la protezione antimuffa, la morbidezza, il gusto, il sapore, quindi sicuramente migliore rispetto a utilizzare solo il lievito di birra, ma questo non vuol dire che il lievito di birra non va bene. Il lievito di birra è ottimo, se lo si sa usare è ottimo. Però lievito di birra o lievito compresso si chiama, dico lievito di birra perché di solito eh, per capirci è il cubettino che si trova al supermercato. No? Quello è Saccaromice cerevisa che poi è un, eh, un lievito, anche lui, però lui è un lievito singolo che fa più che altro produzione, eh, fermentazione alcolica e quindi consuma più zucchero e quindi il prodotto si secca prima. Mentre invece se usate lievito madre c'è i batteri e quindi i batteri tendono a fare acido lattico, acido acetico che danno sia gusto che conservazione. Questa è la differenza. Bene, eh, se vuoi approfondire ovviamente questo percorso e vuoi imparare la pasticceria lievitata sia dai piccoli grandi lievitati all'interno del percorso che trovi qui sotto pasticceria lievitata abbiamo piccoli lievitati, grandi lievitati, gestione e lievitazione solo eh, ad esempio lievito madre per fare il panettone o lievitazione miste, lievito di birra, insomma c'è tutto quello che ti serve per diventare veramente bravo come un pasticcere anche le lezioni tecniche che ti insegnano tutte queste cose qui. Ad ogni modo eh, questa lezione è terminata. Faremo altri video per capire eh, nello specifico: lievito madre in acqua, lievito madre nel sacco, lievito madre libero, lievito madre liquoli. Per approfondire. Quindi, se sei interessato ai miei percorsi, qui sotto c'è il link puoi parlare con la mia assistente per capire quali sono i percorsi per la te. Ci vediamo quindi alla prossima lezione. Ciao!